Carissimi, la seconda domenica del tempo ordinario. Entriamo nella ferialità dopo il ciclo delle celebrazioni natalizie e già la liturgia ci indica Gesù quale agnello ed è il Battista, indicarlo così per la verità sulle sponde del Giordano eh, ci ricorda di aver incontrato Gesù e lo vuole, lo vuole dire a voce alta, lo testimonia, è lui che dà testimonianza, come ci ricorda il Vangelo di Giovanni. Giovanni testimoniò dicendo ho contemplato lo Spirito discendere come una colomba dal cielo e rimanere sopra di lui. Ecco, è l'agnello di Dio però, è l'indicazione che ci dà, che poi è la liturgia acquisita testi, nei testi sacri della celebrazione eucaristica, proprio quando il sacerdote lo indica elevandolo sull'altare nella Santa Eucaristia. Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Eh, sì, dobbiamo guardare a Gesù come al nostro pastore, al buon pastore, ma proprio perché un buon pastore è disposto a dare la vita per noi, egli dà la vita, noi sappiamo che dà la vita per noi e per questo è l'agnello, è l'agnello immolato, è colui che si sacrifica per noi, dà tutto di sé, tutto se stesso. Riceviamo un grande insegnamento, dobbiamo anche noi essere non lupi gli uni verso gli altri, ma agnelli. Dobbiamo avere pazienza verso i nostri fratelli, di essere disposti al perdono, ad accoglierli sempre, come ci ricorderà Gesù, 70 volte 7 dobbiamo perdonarli, cioè perdonarli all'infinito, perdonarli in ogni circostanza, avere tanta misericordia e attenzione verso gli altri. Poi ci accorgiamo che con la dolcezza, con l'amitezza, con la tenerezza, vorrei dire, la tenerezza di questo agnello che il Battista ci presenta, con la tenerezza siamo capaci anche di fare di più, siamo capaci di, di accogliere e di aggregare di più, ce ne accorgiamo anche nelle nostre realtà ecclesiali, nelle comunità parrocchiali, nelle associazioni, quando mostriamo un viso, un, un, volto, un volto dolce, un volto accogliente, quando sorridiamo, quando siamo pronti ad accogliere con il sorriso i nostri fratelli, quando manifestiamo gioia, testimoniamo gioia, allora ecco eh, la comunità cresce, ci si aggrega davvero e questo bene si moltiplica, il bene si moltiplica nella umiltà, nella mitezza del cuore. Gesù ci insegna ad essere anche noi agnelli, ad essere anche noi miti come lui è mite avvolti dalla grazia di Dio, avvolti dalla Santissima Trinità, dal Padre, dal Figlio e dallo Spirito Santo, amati dal Signore. Se siamo amati dal Signore, se percepiamo questa presenza di amore dentro di noi, nel nostro cuore non possiamo che testimoniarla, come fa il Battista. Ecco colui che toglie i peccati del mondo, ecco l'agnello di Dio. Noi pure dovremmo avere questo ruolo, indicare al mondo, noi cristiani, che è possibile incontrare Dio nella persona di Gesù che si fa agnello mite per la nostra salvezza. Buona domenica!